La posizione della delibera è stata fatta dall'assessore eh, Montuori. Io vorrei però ritornare su due punti che sono stati evidenziati dai consiglieri che mi hanno eh, preceduto. Il primo è relativo a quanto diceva la consigliera Baglio per quanto riguarda i termini di pubblicazione e di espressione di questa amministrazione sulle osservazioni e le controdeduzioni. Eh, il dipartimento urbanistica ha presentato una relazione all'avvocatura in seguito al ricorso fatto dalle investimenti S.P.A. e in, questo, in questa relazione il Dipartimento mette in evidenza il fatto che eh, tale richiesta non poteva essere accolta perché la società faceva riferimento ad una legge, la 38 del 99, Mentre di fatto questa delibera è una delibera di variante che si rifà all'articolo 4 della legge regionale 36 dell'88 per la quale i termini non sono perentori, quindi eh, la consigliera Baio può anche leggere questa relazione fatta dal Dipartimento da cui si vince perché è una relazione che hanno preparato per l'avvocatura che i termini non erano termini perentori, eh, di fatto però su questo io faccio anche un'osservazione, sicuramente i ritardi non vanno imputati solo a questa amministrazione o quantomeno noi siamo andati in aula già ad agosto dell'anno scorso con la delibera di ex fiera ma questa è eh, sicuramente una questione che va avanti da molto eh, molto tempo. Eh, L'altra questione che mi sembra sia stata sollevata in Aula è quella relativa all'abbassamento all delle, eh, delle cubature che noi infatti abbiamo confermato al taglio delle cubature, abbiamo riconfermato in, eh, non accogliendo le tre, eh, le, le tre osservazioni che sono state presentate alla delibera 10 dell'agosto del 2016 e di fatto confermando il passaggio dai 67.500 metri quadri a circa 45.000, eh, perché eh, diciamo non si può eh, pensare che questo sia, abbia una eh, ripercussione eh, immediata su, eh, le, eh, sulle capacità economiche della società, della investimenti eh, SPA. Anche in questo caso, infatti, vorrei far riferimento ad una relazione fatta dal Dipartimento Partecipazioni, sempre di Roma eh, Capitale, una relazione del 2 agosto del 2017, in cui si mette in evidenza che la investimenti SPA negli ultimi anni non ha presentato un piano industriale che potesse... Eh, dare eh, come conseguenza quella che voi avete messo in evidenza. Eh, voi, come sapete bene, per legge eh, il Comune non può ricapitalizzare delle società che hanno, eh, che, sono i, che hanno i bilanci in perdita da più di cinque anni. Quindi, eh, come eh, amministrazione noi non ritenevamo ad agosto dell'anno scorso e continuiamo a non ritenere opportuno diciamo, aumentare le cubature su quell'area soltanto a fini economici. La città non può pagare con nuovi, eh, nuove cubature, con nuovo cemento, eh, delle società che probabilmente già da anni versano in condizioni economiche non, eh, non positive. Quindi noi confermiamo con questa delibera, come ha detto l'assessore Montuori, il taglio delle cubature e come scritto anche nella controdeduzione degli uffici all'osservazione all presentata da Investimenti SPA, che poi in realtà era una, eh, una richiesta di annullamento della delibera precedente in base al 21 nonies della 241, gli uffici ovviamente hanno preso in considerazione soltanto gli aspetti urbanistici di questa eh, istanza, non accogliendo questa, questa richiesta e confermando appunto quanto previsto dalla delibera 10 dell'agosto dell'anno scorso. Eh, questo è quanto, pensiamo comunque di aver fatto un lavoro eh, diciamo, nel rispetto dei tempi, perché questa delibera è arrivata alla Commissione, credo... Eh, passata in giunta, arrivata immediatamente in commissione con urgenza, nel giro di poco tempo, di pochi giorni abbiamo espresso parere e oggi siamo qui, poco dopo la ripresa dei lavori dell'Aula, per votarla. Grazie.